Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi realizziamo insieme la crostata di ricotta con le gocce di cioccolato. Gli ingredienti che ci serviranno per realizzare la crostata di ricotta sono la pasta frolla, la ricotta, lo zucchero, un uovo in tuorlo, la scorza grattugiata di un limone e delle gocce di cioccolato. Iniziamo aggiungendo in una ciotola la ricotta, in questo caso io sto utilizzando la ricotta di mucca, ma voi utilizzate quella che preferite. Aggiungiamo lo zucchero, un uovo e un porlo e mescoliamo. Mi raccomando, la ricotta deve essere ben asciutta, magari del giorno prima o anche di due giorni prima. A questo punto aggiungiamo la scorza di limone, sempre bio e sempre solo la parte gialla. gocce di cioccolato. Potete sostituire le gocce di cioccolato con della marena o anche lasciarla semplicemente con solamente con la buccia di limone. La farcia è pronta, adesso andiamo a stendere la frolla. Prendiamo la nostra pasta frolla fredda di frigorifero e la andiamo a stendere. la pasta frolla, la arrotoliamo sul mattarello e quindi andiamo a foderare lo stampo. Così. Non vi preoccupate se dovete sistemare qualcosa perché la pasta frolla è facile da maneggiare. Una volta che abbiamo foderato bene lo stampo, premiamo leggermente per far aderire. Andiamo a ritagliare l'eccesso. Molto semplicemente passando il mattarello sui bordi della tortiera. Così. Ecco fatto. Ora questa qui la rimpastiamo per fare le strisce e andiamo a foderare il fondo, a riempire il fondo con la crema di ricotta aggiungiamo quindi la ricotta aggiungiamo ancora delle gocce di cioccolato con la frolla avanzata ho ritagliato dei cuoricini che vado a posizionare tutto intorno così ora livelliamo bene andiamo a cuocere in forno a 180 gradi per circa 30 minuti ed ecco la nostra crostata appena sfornata adesso è calda aspettiamo che si raffreddi un po' e la sformiamo dal, dallo stampo aggiungiamo lo zucchero a velo e la crostata è pronta Ora, per tutte le dosi e gli ingredienti, fate sempre riferimento al link in descrizione che vi porterà direttamente nel mio sito. Cucina con me graziareraffaele.it. Se questa video ricetta ti è piaciuta, lascia un like e condividi. Grazie, ciao!